Avanzare. È tempo di andare avanti. È tempo di andare avanti. Mia moglie diceva che se non c'è lo Spirito Santo non serve a nulla quello che facciamo. Mia sposa diceva che se non c'è lo Spirito Santo in nada serve a quello che facciamo. E noi dobbiamo avanzare. E que avanzar. Questo è l'anno dell'espansione. Dell Un anno in cui dobbiamo crescere in ogni area della nostra vita. Non solo nell'area spirituale. Non solo nella spirituale. Nella nostra vita naturale. Nella nostra vita naturale. Nel nostro lavoro. Nostro lavoro nella nostra famiglia. In, nostra famiglia. in ogni cosa. In cada cosa. Però affinché noi possiamo avanzare, Pero para que avanzar, dobbiamo mettere a frutto tenemos que poner en fruto i doni e i talenti che Dio ci ha dato. Los y los que Dios nos dio. Perché se siamo fedeli nel poco, perché siamo fieles in lo pequeño. Dio ci, ci vorrà sopra tante cose. Dio ci pondrà sopra lo grande. E oggi Dio vuole darci Dios, Dios qualcosa di soprannaturale. Algo de soprannaturale. Per avanzare. Per avanzare. Perché come diceva mia moglie. Perché come diceva mia sposa. Se non c'è lo Spirito Santo, no Santo, non possiamo andare da nessuna parte. Non possiamo in nessun luogo. Ma quando abbiamo su di noi sobre nosotros, la benedizione di Dio. La benedizione di Dio. Abbiamo su di noi la presenza dello Spirito Santo? Teniamo noi la presenza dello Spirito Santo. Allora andiamo ad avanzare in maniera soprannaturale. avanzare maniera soprannaturale. Vogliamo leggere Luca capitolo 19? leggere Luca 19 dal versetto 11 al versetto 27. Dal right. Del versicolo 11 al 27. <clears throat> Y oyendo a ellos estas cosas, prosiguió Jesús, y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaba que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre, a ver, dijo, pues, un hombre noble partió la pro una provincia lejos para tomar por sí un reino y volver, Mas llamados, diez siervos suyos, les dio diez minas, y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos de los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. <coughs> y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dice, está bien, buen siervo, pues todo, pues que en poco has sido fiel, tendrás potestad sobre diez ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho cinco minas. Y también a él se dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Y vino otro diciendo, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en pañizuelo, porque tuve miedo de ti, de que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste, y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse, y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina, y dadle al que tiene diez minas. Y ellos dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a cualquiera que lo tuviere será dado, mas al que no tuviere aún lo que tiene, le será quitado. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que lloren así sobre ellos, traedlos acá, y digo... De Goyarlos delante conosciutissima La parabola è, è conosciutissima. Ed è molto chiara, no? C'è quest'uomo che deve partire per un viaggio lontano. Este tiene que este viaje lejos. Per prendere il possesso del suo regno. Para tomar del suo reino. E quindi dà ai suoi servi delle mine. Y le dà sus de las minas. O in un'altra parabola dice dei talenti o in altre para parabola dice talentos e gli dà una responsabilità, dà una responsabilità di farli fruttare di farli lavorare De estos hagan frutto. fino a quando lui non, sa non, fosse, non sarebbe tornato Hasta no e in questo tempo i discepoli pensavano, in ese tiempo, los pensavano che Gesù sarebbe diventato il nuovo re di Israele che se avesse volto il nuovo re di Israel. Pensavano ad una rivolta, a qualcosa che avesse cacciato via i romani. Pensavano in una rivolta, in modo che aveva cacciato i romani. E che così poteva ristabilirsi il regno di Davide. E poteva restabiliscersi il regno di Davide. Però Gesù con questa parola gli sta dando un insegnamento. Però Gesù con questa parola gli sta dando una insegnanza. Che il regno non era su questa terra. Che il regno non era in questa terra che lui doveva andare in cielo, ir al cielo prendere il regno in cielo, cielo e dopo portarlo qui sulla terra la però durante tutto questo periodo, durante periodo coloro che rimanevano sulla terra los que se la tierra, noi che siamo su questa terra que sobre tierra, abbiamo avuto una responsabilità Tuvimos una responsabilidad de que ha hacer fructificar lo que Dios puso en nuestra vida. ¿Por qué? Perché? Perché Dio vuole che noi avanziamo. Perché Dio che avanziamo. Dio vuole che noi andiamo avanti. Dio che siamo avanti. Dio vuole che noi facciamo tanti e tanti passi e cresciamo in ogni area. Dio che abbiamo molti passi e che cresciamo in ogni area. E questo Dio l'ha messo nella nostra natura, fin da quando siamo nati. Questo Dio lo ha messo nella nostra naturalezza desde quando nasciti. Quando vedi un bambino piccolo, un niño pequeño, già inizia a saltare che vuole camminare. Vuole scendere dalle braccia della mamma bajar de los de la mamá. e già vuole fare le cose dei grandi hacer de los Già vuole toccare gli oggetti eh, dei grandi. Tocar cosas de los e mi ricordo quando Sara era ancora più piccola. Mi ricordo quando Sara era più bacana. Sempre cercava di toccare i coltelli sulla tavola. Sempre toccava i <ride> cucillosi sulla messa. Per questo noi mettiamo sempre i coltelli lontano da lei. Por eso los lejos de ella. Perché? Perché? Perché vedeva le cose che facevamo noi. Perché vedeva che noi E voleva fare le stesse cose nostre. E voleva crescere, voleva avanzare. Quería crecer, quería avanzar. E anche adesso tu guardi Michea no? Ahora a Michea. E vedi, vuole saltare da una parte all'altra. Un vuole camminare. camminare? Vuole già essere grande. Perché Dio ha già messo dentro di noi dentro de il desiderio di avanzare. Il desiderio di de avanzare. Il desiderio di conoscere di più. Il desiderio di de conoscere più. Di fare cose in più di quelle che già facciamo. Di avere più cose delle che facciamo. E questo è proprio dentro l'essere umano. Dentro del umano. Perché in Genesi capitolo 1 verso 28? Perché Quando Dio ha creato l'uomo? Gli diede una, un ordine, una benedizione. gli dio una ordine, una y tierra y sojuzgadla, y en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dice: 'Siate fruttiferi, multiplicatevi." Dios dice: Fruttificate e moltiplicar." Riempì la terra. Encilla la terra. Cioè, la prima cosa che Adamo ha sentito appena aperto gli occhi e si è svegliato. Lo primero che Adam ha cuando quando ha ojos gli occhi e si è Adamo, cresci. Adam, cresce. Adamo conquista. Conquista. Adamo moltiplicati. Multiplicate. Signorige sulla terra. Uh, governa la terra, della terra ed è una cosa particolare, particolare perché Dio gli ha affidato in mano un giardino Dio una, un e noi sempre pensiamo che il giardino sia un giardino piccolo e noi sempre pensiamo che sia un giardino piccolo immaginiamo una casa di campagna, una casa campagna con un piccolo pezzo di terra con un pezzo di terra non so quattro mucche, due asini, quattro vacas, due burros è un, un coniglio non lo so un coniglio un a lo mejor poche cose poche cose però non ci rendiamo conto che Dio invece gli aveva dato autorità su un territorio enorme però non ci rendiamo conto che Dio gli aveva dato autorità sopra un territorio enorme la Bibbia dice che lui doveva governare su questo giardino la Bibbia dice che lui doveva governare su questo giardino e in questo giardino c'erano quattro fiumi in questo giardino aveva quattro e uno di questi fiumi era il Neofrate e se voi fate uno studio, ¿Y si es un vedete che l'Eufrate non è un fiume piccolo. ¿Veis que el non è, un rio pequeño? è un fiume che ha 2760 km di lunghezza. È un rio largo 2.760 km. 2760 km 2760 km io non so quanto sia larga la Spagna non so quanto sia larga la Spagna però credo che non ci arriviamo a 2760 km però che è che non arriviamo a questa larghezza era soltanto uno dei quattro fiumi e solo era uno dei quattro che facevano parte di questo giardino. Era uno de que parte de ese jardín. Cioè, Dio le aveva dato di governare sopra un territorio immenso. Dio se le aveva dato di governare sopra un grandissimo territorio. Dove c'erano la maggior parte degli animali? Donde la de los e Dio gli aveva dato un'intelligenza enorme. gli aveva dato un'intelligenza enorme. Per dare un nome a tutti gli animali. Per dargli un nome a tutti gli animali. Dio ci ha dato delle capacità superiori a quelle che noi pensiamo Dios nos Dio ci ha dato capacità più grandi di quello che Molte volte noi pensiamo di essere piccoli A volte pensiamo di essere piccoli E diciamo ah, come posso fare io per parlare di Gesù a questa persona? io come posso parlare di a questa persona? O come posso fare per andare meglio nel mio lavoro? O come posso andare meglio nel mio lavoro? Ah va bene, ho un piccolo negozietto dove vendo da mangiare bueno, Tengo un pequeño, una piccola tienda dove, dove vendo Vengo di comer. E come posso fare per e non avrò le capacità per fare un grande supermercato? Non tengo le capacità per un gran supermercato. Però Dio ci ha creati e ci ha dato delle capacità enormi. Nos creó y nos dio e ci ha dato delle capacità per avanzare, per conquistare. Para avanzar y para e quando Dio ci ha dato l'ordine di avanzare. E quando ci l'ordine di avanzare. Ci ha dato un ordine. Nos dio una orden. Non è che ci ha detto, vabbè, se tu vuoi crescere lo fai, altrimenti rimani piccolo. Non dico, buono, se vuoi crescere lo no No, no, lui ci ha dato proprio un ordine. Nos dio un ordine. Avanza. Avanza. Cresci. Cresce. Conquista. Conquista. Sviluppati. Desarrollati. Cresci di più nel tuo pensiero. Cresce nel tuo pensamento. Cresci di più sul tuo lavoro. Cresci nel tuo lavoro. Cresci di più nella tua fede. Cresci nella tua fede cresci di più nella relazione con Dio cresci in tua relazione con Dio quando abbiamo, leggiamo questa parabola che abbiamo letto oggi quando leggiamo la parabola che abbiamo letto oggi il padrone non, aveva dato delle mine il padrone ha dato minas e le mine non erano solo i soldi e le mine non solo erano dinero rappresentavano le capacità che queste persone avevano las que estas forse tu pensi di essere inutili però Dio ti ha dato delle capacità Pero Dios te dio che tu le vedi o non le vedi que las o no. Dio ti ha dato delle capacità Dios te dio forse te ne ha date tante te forse te ne ha date poche pocas. però Dio ti ha dato delle capacità Pero te dio ed è tua responsabilità quello di mettere all'opera queste capacità. E' la tua responsabilità di tenere in opera queste capacità. Questo vale sia nell'ambito naturale. Questo vale en lo naturale. Ma anche nell'ambito spirituale. Però también nello spirituale. Dio ti ha dato capacità per essere un padre. Ti ha dato capacità per un padre. O per essere una madre. O per essere una madre. Però tante persone si sentono così inadatte. Però tante persone si sentono tanto inadatte. Che vogliono abbandonare i figli. Che abbandonare hijos, o che vogliono fare degli aborti. O vogliono abortare. Perché si sentono piccoli e incapaci di poter essere genitori. Perché si sentono incapaci di essere padres. Molti si sentono incapaci di poter aprire una propria attività. Molti si di una, una attività. Però Dio ha messo dentro di te qualcosa di superiore a quello che tu puoi immaginare. Però Dio ha messo dentro di te qualcosa di superiore a quello che que puoi immaginare. Molti pensano di essere inadatti per evangelizzare e per parlare di Gesù agli altri. Molti pensano di essere inadatti per parlare di Gesù agli altri. o per evangelizzare. Per tutti quanti è così. Para todos è così, però Dio ci ha dato delle capacità Pero Dios nos dio e noi le dobbiamo fruttare. Que io ricordo quando era l'inizio della, della fede e Dio mi mandava dei sogni e, dio mi e in questi sogni stavo predicando davanti ad una folla enorme di gente, e in sogno io predicando di gente. però io ero timido. Però io era timido. Non riuscivo a dire due parole. Non potevo dire due parole. Voi oggi mi vedete così, sì. ma io ero molto timido. voi ora mi vedete così, però io ero molto timido. E ah, questo chi questi sogni chi che cosa saranno. Eh, chi sa questi sogni che saranno. Forse ho mangiato i, pe i peperoni ieri sera. Chi sa che demasiado <ride> ayer pimento ieri la notte. È impossibile che si verifichi una cosa del genere. È impossibile che passi qualcosa così. Però poi è successo. Però è Non solo una volta, diverse volte. E non una volta, ma più volte. Perché? Perché? Perché? noi abbiamo delle capacità che nemmeno neanche, neanche immaginiamo di avere dentro di noi. Perché abbiamo capacità che non immaginiamo di de avere dentro di de noi. Però quelle capacità che Dio ti ha dato. Però le capacità che Dio ti ha dato. È tua responsabilità. Tu di metterla in modo. Di ponerla in opera. Soprattutto per il Regno di Dio. Soprattutto per il Regno di Dio. Ora vorrei che noi facessimo attenzione ad una cosa. attenzione il padrone che gli aveva dato le mine. Il padrone che le aveva dato la mine. Non gli fai complimenti per il numero di mine. Non gli ha complici per il numero della mine. Non dice, ah bravo, ne hai avuto 10". Non dice, ah buono, tu hai visto 10. Ah bravo, tu ne hai avuto 5. Ah, buono, tu hai 5. Ah bravo, tu ne hai avuto 1". Ah, buono, tu tieni uno. No, no. No. Dice, bravo, sei stato fedele. Dice. Se... O sea, buono, si viste fiel. Cioè, quello che il padrone. Il padrone si è complimentato? complimentato. Lo, il complimento che le ha hizo il padrone era per la fedeltà. Era per la fedeltà. Non per il numero delle cose che aveva fatto. E non per il numero delle cose che ha E le persone che eh, ricevettero questo complimento. Las que este cumplido, non dissero noi abbiamo fatto. Non no dissero Dissero la tua mina ha fruttificato. Dicero, tu mina ha fruttificato. Ci cioè hanno riconosciuto che il, dono, che, il che il dono e il talento veniva da Dio loro soltanto sono stati fedeli nel farlo lavorare e quello che Dio ci sta dicendo oggi, e lo che Dio sta dicendo oggi è che l'unica maniera che noi abbiamo per avanzare è di far moltiplicare, e fruttificare quello che Dio ci ha dato lo che Dio ci ha dato questa settimana siamo partiti con dei, dei, delle nuove responsabilità nella Chiesa. Esta hemos con en la e molti si guardano e magari si vedono inadatti. No no Però Dio ha dato doni e talenti. Pero Dios dio dones y e la tua responsabilità è quella di farle fruttare. De Quelli invece che non le avevano fatte fruttificare. Il, il, il, il datore delle mine, il jefe delle mine, e dice così: Matteo 25, 26. Matteo 25, 26. E <coughs> <coughs> rispondendo a su suo signor, le dijo: Malo e negligente siervo, sabéis che sigo donde non sembré e che recojo donde non esparcí gli dice che era stato negligente gli dice che aveva stato negligente cioè che non era stato responsabile che non aveva stato responsabile perché? perché Dio si aspetta che tu metti all'opera quello che Lui ti ha dato perché Dio si espera che pongas in opera lo che Lui ti ha dato e nel momento in cui tu metti in opera quello che Dio ti ha dato e quando poni in lo che Dio ti allora vedrai il frutto della benedizione de Dio. benedizione di Dio. Lo Spirito Santo deve essere con te. Però tu ti devi mettere all'opera. La Bibbia dice, la dice. Apri la tua bocca. Tu boca, e Dio la riempirà di parole. La Quindi le parole te le dà Dio. Però tu devi aprire la bocca. Però tu devi aprire la bocca. Quindi Dio fa l'opera. Lo Spirito Santo fa l'opera. Però tu ti devi mettere in moto. Però devi in opera. Se tu vuoi avanzare si anche sul tuo posto di lavoro. Si en tu lugar de e vedere una promozione. Lo Spirito Santo ti può benedire. Lo Spirito Santo può benedirti. Lo Spirito Santo ti aiuta a trovare favore per i tuoi datori di lavoro. E lo Spirito Santo ti aiuta a incontrare favore con i tuoi pezzi di lavoro. Però quello che devi lavorare sei tu. Però che devi lavorare tu. Se tu stai a casa così e ogni giorno ti fingi malato. Se stai in casa e ogni giorno stai uh, fingisci che stai infermo. Non riuscirai ad avanzare. Non vos ad avanzare. Non riuscirai ad arrivare più avanti. Non riuscirà più avanti il problema non è Dio. Il problema non è Dio. È che tu devi mettere anche la tua parte. Es que tu tu parte. Però se tu metti la tua parte. Tu tu parte allora Dio benedirà. E riuscirai ad avanzare. E potrai avanzare. E vedrai la differenza, la differenza. che ci sta fra chi serve Dio. E, que, entre quien sirve a Dios e chi non lo serve. E chi non lo serve. Perché avanzare è un'unzione. Perché avanzare è una unzione. Avanzare è qualcosa di soprannaturale. Avanzare è qualcosa di soprannaturale. Avanzare è qualcosa che viene dallo Spirito Santo di Dio. Avanzare è qualcosa che viene del Spirito Santo di Dio. E noi oggi vogliamo che Dio possa manifestarsi in maniera soprannaturale sopra le nostre vite. Che Dio si soprannaturale in nostra vite Qualcuno potrebbe dire, Apostolo, perché tu dici che è qualcosa di soprannaturale? Alguien potrebbe dire, Apostolo, perché credi che è qualcosa di soprannaturale? Immagina Giuseppe! José. Era stato venduto dalla sua famiglia, dai suoi fratelli. Su e, e si ritrova schiavo in Egitto. Es in Egitto. Però nonostante lui era schiavo, a pesar de era esclavo, nella sua situazione, in su situazione lui prospera. prospera. Non mi dire che tu devi essere ricco per prosperare. Lui ser rico para prosperar. Perché? Giuseppe non aveva nulla, era schiavo perché José era schiavo non aveva nulla però nonostante non aveva nulla però a pesar di non avere nulla Dio lo fa prosperare prosperar. e a un certo punto lui si trova a finire in carcere e di repente le sta in carcere perché aveva fatto la cosa giusta perché aveva fatto lo buono ed era stato diffamato e aveva stato humillato la moglie del suo capo voleva dormire insieme con lui la moglie del suo jefe voleva dormir con lui però lui è rimasto fedele a Dio. Pero él fiel a Dios. Ma al finale gli hanno detto che la colpa era la sua. La era, la era la e lui è andato a finire in carcere. Se fue Però anche nel carcere lui ha prosperato. Però anche nella carcere prosperò. Perché? Perché? Perché la prosperità veniva da qualcosa di spirituale. Perché la prosperità era qualcosa di spirituale. Quindi non mi dire che non riesce ad andare avanti sul lavoro perché la gente. Eh, ti, ti mette bastoni tra le ruote. Así que no me digas que no puedes avanzar en tu trabajo porque la gente te pone obstáculos. O que va en giro hablando mal de ti con el capo. O que va por... digamos... O que va hablando mal de ti por, con tu jefe. E per questo no ad andare avanti. Y por eso no sigues adelante. Porque Giuseppe, nonostante lo avessero diffamato. Perché, José, a pesar de que le habían hablado mal, capo tutti que se volvió el jefe de todos los que estaban en la prisión. E quando uscì dalla prigione e, e divenne il vicerai di Egitto e si, il si era capito perché lui riusciva a prosperare. Il il perché il Faraone disse il faraone dijo, dove troveremo una persona che ha una sapienza così grande. Un con una tan grande? Perché lo Spirito di Dio è sopra di lui. Quindi il segreto del fatto che Giuseppe prosperava il para la de José era che lo Spirito Santo viveva con lui. Con él. Quindi come possiamo avanzare? Avanzar? Come possiamo fruttificare? Fruttificar? Lo possiamo fare? Lo hacer? Quando lo Spirito Santo è con noi. Che significa che lo Spirito Santo è con noi? Lo Spirito Santo è con noi? Está quando noi. siamo con lui. Quando con él. Quindi quando più tempo tu passi nella preghiera, e nell'intimità con Dio, più tempo Dio passerà insieme con te. Más tiempo Dios va a pasar Quindi la prima chiave, la clave per riuscire a prosperare e avanzare? Prosperar avanzar, è passare più tempo nell'intimità con Dio. Es pasar más tiempo en la intimidad con Dios. Forse tu dici, ma io non ho tempo. Che adesso tu dici, no tengo tempo. Perché devo lavorare tutta la giornata. Tengo lavorare tutto il giorno. Però, anche mentre stai lavorando, Pero tu dentro di te puoi stare pregando a Dio. Dentro di te puoi stare orando a Dio. Sempre vi ricordo la frase di Smith Wigglesworth. Swigersworth. Che lui diceva che non poteva pregare per più di 5 minuti. Però non posso stare più di 5 minuti senza pregare. No mm -hmm. Lui pregava sempre dentro di lui. E sempre orava dentro di de lui. E un giorno salì in un treno. E un giorno in uh, un treno. E in questo treno c'era una stanza dove stava insieme con dei predi nel fare viaggio y con, en el viaje con unos e lui stava lì senza parlare di Gesù e lui stava lì senza parlare con Gesù di Gesù de Jesús. lui solamente stava lì dentro di sé pregato il sole stava llorando e all'improvviso questi predi si inginocchiano e iniziano a piangere e di repente i suoi si arrodillano e iniziano a llorare e dicono però tu chi sei? E se tu, eres? Perché ci stai convincendo di peccato. De Sentiamo che su di te c'è la presenza di Dio. Sentiamo che sopra di te la presenza di Dio. Quando lo Spirito Santo è con te. Contigo, tu avanzi. Tu però lo Spirito Santo è con te. Santo contigo, quando tu sei con lo Spirito Santo. Quando tu stai con él. Quindi è la prima chiave, se tu vuoi avanzare in ogni area della tua vita. la prima clave, se avanzare in tua vita è che lo Spirito Santo sia con te es e que avere un tempo ogni giorno di preghiera con lui e avere un tempo ogni giorno di preghiera con lui però la preghiera con Dio non è una preghiera religiosa, la con Dio non, è solo una religiosa. non sono dieci Ave Maria e quattro Padre Nostro ma. non sono dieci Ave Maria e quattro Padre Nostro non è che devi fare atto di, di dolore non è questa la preghiera che vuole Dio, non è la, che Dio la preghiera è quella che deve salire dal tuo cuore, la è la che tiene che tuo cuore. devi parlare con, Gesù. Che parlare con Gesù come si parla con un amico, come con un amico. devi diventare l'amico di, di Gesù perché quando tu diventi amico di Gesù Gesù diventa amico tuo, Gesù vuole tuo e le cose nella tua vita iniziano a funzionare. En tu vida a funcionar. Quindi la prima chiave per poter avanzare nella tua vita. E È avere un'intimità forte con Dio. forte con Dio. Però questo non basta. Pero eso no Abbiamo bisogno anche di una seconda chiave. Una segunda clave. E la seconda chiave la... è la parola di Dio. La es la palabra de Dios. Josué 1, verso capitolo 1, verso 8. Josué, El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces él harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú que bien vida, si quieres que todo te vaya bien en la vida, no basta solo pregar. Non solo tieni che ma devi meditare la parola di Dio. Giosuè è stato un grande conquistatore. Josué fue un gran conquistador. Ha avuto tante battaglie che ha vinto. Tuvo que ganó. E sempre noi abbiamo questa immagine davanti agli occhi. Che Josué la mattina si alzava con la sua spada. Josué se con su espada e faceva gli esercizi. Y faceva magari eh, una, una corsa di un chilometro per tenersi in forma. A lo immaginiamo magari facendo i pesi perché doveva avere i muscoli. Lo immaginiamo facendo pesi per tenere i muscoli. O pensando alla strategia migliore da poter affrontare nella guerra. O pensando alla migliore strategia per affrontare la guerra. Però la verità Però la è quella che tu leggi nella Bibbia. È che, tu leggi nella Bibbia. che lui la mattina si alzava. La mattina, la si il guerriero conquistatore. Il Ed era lì a meditare la parola. E stava la palabra, Sotto un albero. Un árbol, al, fresco, al fresco. E meditare la parola. La Poi tu le devi a mezzogiorno il tempo del mangiare. O lo vediamo al mezzogiorno quando per comer? O alle dieci e mezza il tempo dell'almuerzo. O alle diez e media con l'almuerzo. E si era fatto il suo boccadillo. Si il suo boccadillo. Sotto la pianta. Da una mano aveva il boccadillo. E una mano tiene il boccadillo. E l'altra mano legge la parola. E l'altra legge la parola. Veniva l'ora del de cibo, del mangiare. Era l'ora del, del, del día. De comer e quindi stava sentito a tavola e stava sentato nella mesa e con una mano aveva la forchetta con una mano tiene il tenedor e con l'altra mano non stava guardando Facebook e con l'altra non stava guardando Facebook non stava guardando Instagram non stava guardando Instagram ma stava leggendo la Bibbia e stava leggendo la Bibbia la sera, dopo una lavoro, y la noche después de un día de trabajo. Era stanco. Estaba cansado. Stava letto? Estaba en la cama. y non stava guardando la televisione. No estaba viendo la televisión. No stava guardando eh, le telenovelas. No estaba viendo telenovelas. O guardando il notiziario? O las noticias. Estaba leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Era Así era Josué. Y, fine sua vida, y al final de su vida. Lui dà il segreto della del del fatto che vinceva le battaglie. il segreto non era nella spada. Il segreto non era nella spada. Non era nella forza fisica. Non era la Non era nella strategia militare. Lui dice: medita la mia parola e dice, medita la mia Palabra non si allontana mai dalla tua bocca che nunca sia parte della tua bocca meditala di giorno e di notte però meditala del giorno e di notte e allora tu prospererai e allora tu riuscirai nelle tue imprese e allora okay, tu riuscirai tue imprese vuoi andare avanti nel lavoro? vuoi andare avanti nel lavoro? medita la tua parola medita la tua Palabra, la parola. La palabra. Vuoi che il tuo matrimonio vada bene? Chiede che il tuo matrimonio vada bene? Medita la parola. Medita la parola. Non sei fidanzato? Non tieni novio? Vuoi che arrivi il principe azzurro? Chiede che io sia principe azzurro? Medita la parola. Medita la parola. E all'improvviso arriverà il principe azzurro sul cavallo bianco. E di repente ci il cavallo bianco. Vuoi prosperare in ogni cosa? Cada cosa? Devi meditare la parola. Tieni che meditare la parola. Perché la parola è la chiave. Perché la parola è la chiave. Che le cose vadano bene nella tua vita. Che le cose vadano bene nella tua vita. Amen. Okay. Quindi la prima chiave è la preghiera, l'intimità, la prima chiave è la e l'intimità, la seconda chiave è meditare la parola, la seconda è meditare la parola, ma c'è una terza chiave, Però è la che è quella di cui stiamo parlando oggi, che è quella di cui stiamo parlando oggi a Geo viene inviato col, col Signore dal Signore. Geo fu inviato dal Signore. Per profetizzare. Il popolo di Israele, dopo 70 anni di cattività. De Israel, de 70 años de era ritornato nella sua terra. En su non avevano case. No tenía casas. Non avevano case. Non avevano i campi. Non avevano un posto dove dormire. No tenía un lugar dove dormir. E quindi la prima cosa che loro fanno. E lo primero che es tratar de construir una casa, o algo donde dormir. Iniziano a lavorare per costruire la loro casa. a trabajar para construir sus casas. Pero llega a Geo y le da una palabra. A Geo 1. capítulo 1. da 6 a 8. Versículo de 6 a 8. <coughs> Sembrais mucho y encerrais poco. Coméis y non sartais. Bebéis y no os saciáis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 In altre parole, Geo stava, stava dicendo, voi vi state preoccupando per costruire le vostre case, per casas, ma vi siete dimenticati che bisogna costruire la mia casa. Pero se di la mia casa. E la casa di Dio casa de Dios. non è il tempio. No è il la casa di Dio la casa di Dio il regno di Dio vive dentro di noi il regno di vive dentro di quello che Geo sta dicendo qua Lo che, stava che, te, che tu non ti devi preoccupare di costruire le tue cose es que no que para tus cosas, ma devi preoccuparti di costruire prima il regno di Dio dentro di te però antes devi preoccuparti di de costruire il regno di Dio Matteo 6.33 Matteo 6.33 no. allora possiamo chiudere perché comunque entra un po' di... sì si sí, no sí, alguien quiere sí, entrar, toca. Si alguien quiere, toca. Si que quiere, bueno. toca. Mucho más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. O sea, Dios está diciendo: Cercate primero el reino di antes el regno di Dio. Lavora Trabaja antes para extender el reino de Dios. Dentro de te e fuori di de te. Dentro de ti afuera. E tutte le altre cose ti saranno date. Y todas las demás cosas te serán dadas. Questa es la, terza clave de la, que Esa es la tercera chiave di cui abbiamo bisogno. Questa la all'opera i obra los dones y talentos que Dios te dio perché così le cose funzioneranno perché così funzioneranno le cose è interessante vedere questo È interessante vedere perché tu leggi che in questo periodo perché leggi che in questo periodo arrivò Nehemia per far leggere la parola arrivò Nehemia per far leggere la parola e quindi tutta la gente piangeva quando si leggeva la parola e tutta la gente piangeva quando si leggeva la parola arrivò Esdra arrivò Esdra e Esdra diceva che bisognava tornare e pregare al Signore e dice questo diceva che avevano che voler e chiedere al Signore però questo non bastava Pero eso no era non riuscivano ad avanzare. No avanzar. Non riuscivano a vincere i loro nemici. No ganar sus Perché quello che gli mancava que le era di mettere all'opera i doni e i talenti che Dio gli aveva dato. Era di mettere in pratica i doni e i talenti che Dio gli aveva dato. Dio questa mattina ti sta dicendo. Dios, ti sta diciendo, non basta solo pregare. Non solo devi Non devi soltanto leggere. Non solo devi leggere Ma devi mettere all'opera per il regno di Dio. in opera per il reino di Dio. In reino de Dios. Inizia a parlare agli altri di Gesù. Que empieza a a los demás de Jesús. Inizia a servire nell'opera di Dio. di Dio. Perché questo ti farà prosperare. Prosperar. Dio non vuole che tu stia male. Dio non vuole che Dio non vuole che tu stia malato. Dio non vuole che stia no infermo. Io voglio che tu viva una vita buona. che es que una buona vita. Però affinché questo si verifica, que pase, devi ordinare la tua vita. Devi ordinare la tua vita. Devi mettere prima nella tua vita le giuste priorità. Devi nella tua vita le priorità. Perché fino a quando tu starai cercando una cosa... Perché buscando algo più di quando tu cerchi Dio, a Dios, le cose non funzioneranno. No Dio vuole benedire la tua famiglia. Dio tu vuole benedire la tua economia, tu il tuo lavoro, tu la tua salute. Tu Dio vuole benedire la tua fede. Tu fe. Dio vuole benedire l'amore che tu devi avere per Dio. Dio ti vuole fare avanzare. Avanzar. E Dio sta chiamando quest'anno la Chiesa ad avanzare però l'unica cosa è iniziare ad avere intimità, intimità leggere la parola la palabra, e mettere all'opera i doni e i talenti che Dio ti ha dato y obra los dones e i doni e i talenti che Dio ti ha non importa se hai tanto se poco. Se o se hai poco l'importante è che sei fedele che eres fiel. quello che hai lo devi mettere a lavoro per Dio lo tienes, tienes que obra para Dios. e allora prospererà in ogni cosa che farà in ogni cosa che farà noi vogliamo prosperare, prosperare vogliamo avanzare, avanzare vogliamo conquistare, conquistare, perché questo è l'anno dell'espansione, dell e quindi Dio ci sta mostrando il cammino per realizzare la benedizione di Dio, vogliamo avere un momento, vogliamo pregare, un momento per orare. salutiamo anche le persone che ci seguono attraverso internet.